Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 E siamo tornati <ride> su Super Paper Mario Allora, come sempre Marco, clicca la telecamera del ritardo e quindi partiamo con la registrazione male In questa parte che dobbiamo fare, dobbiamo andare al mondo 6 a completarlo veramente Cioè, in realtà, non è... abbiamo già completato, quella è opzionale si sì, lo so però dobbiamo completarlo veramente perché il sì, ma si può fare, mondo sapere. 6 ha, ha 4 livelli e si può fare volte so infinite quel, quel coso quindi quale coso lo scoprirei adesso quindi si sì, lo so che si mondo può 6, fare mondo 6 rango del Star vedi non ci fa fare la selezione Mondo 6 1 Mondo 6 2 lo o so, Mondo lo 6 1 sono. di 1 non ci dice nemmeno che livello è, bello, perché già lo sappiamo. Che sono cattivi. Non ce lo dico Ok, preparati. Ok, allora, prima di tutto, protezione. Secondo di tutto, Mausa Paura. Terzo oh. di tutto, partiamo. No, no. Ma okay, cosa come, si fa nel Regno dei Come oggetti curativi abbiamo tutte le pancartelle della scorsa volta e anche il fungo shake e un fungo SOS. Che Tranne quello che abbiamo già mangiato. Sì. Per vedere quanto curava. Eh, adesso ne abbiamo 7. Ok, partiamo subito. Ah, comunque le pagnottelle si possono cucinare. Sì, ma fanno schifo. 5 punti vita. No, nel me. senso. Le, puoi prendere degli ingredienti e fare le pagnottelle. Sì, vabbè, lo so. Su, zu. Vabbè, leggerò con la S normale perché ti, ti viene mal di testa. Sono un calamaro di gialla. Guardiamo il primo. Lullu! Aspetta, tu mi hai già sfidato. E mi sei dato a gambe, come un bene. Non è vero. Appunto, tu sei scappato. Il buco del cielo è sparito, la sfida è ancora aperta! Se desideri il tesoro del re, fate avanti e misurati con me. Se abbandoni questo luogo, prima della fine del combattimento, centesimo. Certo, i tuoi progressi del torneo andranno perduti. E con essi, volete della tua famiglia. Mora, no, no, Okay. Infatti si fa so tutto in un soffio. Infatti, appunto, come avrete letto dal titolo. Sono tanto scarsi, guarda. Anzi no, nel titolo scrivo mondo 6. Così non si capisce. LOL. Sono morti. Mi hai sconfitto. Cosa um, no. sto dicendo? Questo um, si fa tutto in un soffio. Non metti un'immagine ogni volta che c'è che il.. che lui dice il suo nome. Immagine retribuita. No, visto che non so mettere immagini accanto a quello che facciamo, cioè posso mettere so mettere delle immagini soltanto a schermo in cioè. certo non ti tutorial su YouTube. No, zitto. Ah, mi ha fatto dimenticare di leggere. Mi ha fatto dimenticare di leggere. Sfiate, ci incontriamo di nuovo. Ma no, cioè. Come non si chiamava lui? Calamaco calama di Giava. Calamaco, basta. Mm, grazie. Allora oggi finiremo mandosa 6. punto. Che stavo dicendo? Stavo Niente, dicendo. qualcosa di inutile era. No, eh. Ti è vedo! Okay. Sono colle con gli occhi, guardiamo il secondo portale, cioè quelli in, nel, nel primo Mario che ti qua. No, in tutti i Mario, in tutti i Mario stanno. Non è vero, sta nel primo, vabbè. Non sono tutti. Comunque sono quelle colline sullo sfondo che c'hanno gli occhi. Tu vai in giro per il mondo distruggendo blocchi in tu Comunque nel primo prima. Mario c'era Donkey Kong con Paulino. Non era un più Mario più quello, quello era un Donkey Kong e comunque Mario si okay, mangiava allora per me. Allora, allora, allora il primo Mario non allora, c'erano allora. i poli, stavi con Luigi a, a schiacciare. Fu superi profonde voragini e li dimostri con i tuoi salti e io ti osservo. Presto tu cadrai il combattimento per mia mano e io riderò di te. Hai solo gli occhi, non la bocca. Mm. Mamma mia, Aia, mi hai preso dritto nell'occhio. Mi sa Ma... so che hanno 28 di vita. L'ho cecato. Il mio freddo sangue, inquisitore non, non ti ha intimorito. Ho perso. Ma sconfitta e vittoria non hanno alcun significato per me. Ma la distanza, attenderò senza rimorsi e ti osserverò. No, hanno 25 punti di vita. Poi verranno. No? Ah, ok. Secondo te metterebbero metteranno mai un numero così brutto? 26? No, 28. Vabbè, 28. Intanto uh, uh. è un bel numero, pure no, una moltiplicazione. Ecco qui il prossimo il primo tipo blu. Sfidante. Il mio nome è già sulle a livello tu. Sono nuvolatante, guardiamo il terzo portale. Quelle nuvole che ci sono. Le. I Mario Kartwi, quelle che ti rendono piccole. Non solo. Però vedere come picchi occhi. A chi? Chi osa sfidarmi. Uh. Aha! Ah Aha! Oh, non so come dire. dirlo. Ah, loro oh. saltano, ok. Però sono saltati. No, pure, pure loro hanno 25. Eh, minuti. ma saltano. No, sei tu che mi hicchiavate. Eh, eh già. No. Non sa Non sono riuscito a rispettare la trazione di picchiare l'avversario. Sono deboli. Devo andare ad avere armi al tempio delle nuove, prendere una succusa. Volete? Avio, Sì, comunque questo video durerà un bel po' perché. 100 tipi, magari uno dura è, un minuto se Marco, se Marco mi fa spiegare magari dura pure di meno però sfidate presto piangerei di terrore assoluti e del nome dell'uccello di terra questo è un... ah è! nostro ecco. struzzi! ok struzzi seduto vabbè struzzi seduto guardiamo i quattro portali Forse riferimento al primo gioco in cui è apparsa Struzzi che aveva un uovo e non si no. sedeva per covarlo. Non penso. La più letale oh. delle tecniche di lotta è la seduta di Struzzi. Che oh. originalità! Wow, ok, allora state attenti a saltare addosso perché. Ah, c'è pure un ninji. Un ninjou. No, i ninji sono. I ninji sono tutt'altro. Sì, lo so. l'opera della sconfitta è più disgustoso di quello di un uovo manco. Ahah, eh. <ride> capita! <ride> perché gli Struzzi davanti. fanno di uovo. Mi chiedo davanti alla tua abilità, che struzzi sia con te sfidante. Magari no, grazie. Sono già bene con il mio guscio, il protezio e con il anche se io inutile. Tutti sti pizzeri inutili. Ah, è vero, non ci manca solo gli abiliti di svolta di qua, ci sono anche le mappe del tesoro. Ah, giusto. Va bene. Dimmi sfidante, hai mai provato a prendere un pesce a mani nude? Uh, sì, no. preparati per la frustrazione, sono pesce valzante. Pesce Smack. Sì, vabbè. Gusto del quinto portale. Pesce Smack.. Il pesce smack pesce vola tutto. in cielo e colpisce la preda con una salita squamosa. Ok, lui ha una spina sulla testa, penti. Se volete saltarli sopra, ecco, non lo fate no, Non lo fate visto che.. Bruciate, non visto. basta, ma non è possibile. The... Tanto muore. La tua potenza è grande. Se solo i miei cari pesciolini volanti mi fossero venuti in aiuto quando ho chiesto Sei solo scemo, ok? brucia La la la la. Uccido tutti quanti! La la la la. <ride> Questo è il motivato che Bowser si si canta nella testa. Prima di combattere con me, ascolta questa posibilità. Lo sfidante giunge Fiero sotto un trumbeo cielo. Torch, torch, torch. Torci bruco. Bruco anche già anche si contorce e difende il sesto portale. Torci bruco. Torch torch torch. Ok, questa era un po' ascoltata. Ma hanno i dei titoli 63 e 64? Oh, no. Claro che sì. No. FOROCH! di andare ascolta questa questione. Lo sfidante sopra il giugno. Il mio cuore pianze. Pianze. Sì. Pianze. Pianze. pianze. Non mi interessa, lo voglio sì. dire. È il mio cuore pianze. Torch, torch, torch. Sfidante avanza pure per la tua strada. Il problema di questi qua è che quando dicono la esse. Cioè, quando dicono la Z, non sai mai se è la Z o la S, alcune volte. Tipo Così la avanti. gente che dice pensa pensare, dicono pensare. Uh, mm -hmm. che bei baffetti. Bada boom! Sono scarpone di Goomba, Di quello il, il settimo portale. Bada boom! C'erano di Goomba con la scarpa in Mario 3. Sì. Mario Super Mario 3. C'è chi pensa di potermi passare impuremente sotto il naso. Ma io lo calpesto, bada boom! Lo scarpone pesta tutto e tutti, va boom! Ti calpesterò, va boom! Sì, infatti lo scarpone poteva calpestare pure le... Ti, le... ti le brucio la, la vita, <ride> non va così, Non fa così! Lo so! Bim va mi hai calpestato, hai schiacciato il mio vecchio scarpone! Non badabum. credo! Che schifo, il tuo vecchio scarpone... Uh, puzza, puzza di mazzuolo! Mazzuolo! Sì, quella è una mazza lascia stare un blu a che punto stiamo? brucia! sono fiamma che arde. maestro della tecnica del mio gra... gronda mancma. non so proprio cosa d'intenda È il guardiano del tavolo portale com'è che si chiama? cosa? il tizio Fiamma bruciante tipo... Ah, ci sono... Le... Il fuoco, non Beh, ci sono con di... fuoco. Ci sono le bolle di fuoco nella lava oppure quelle eh, fiamme sì. in Mario Bros... Lava, lava lì. Lì. Eh, no, e anche le fiamme quelle che ti inseguono diventano grandi Vabbè, lei con i tuoi occhi desidera renderlo mattempo. Ah Io sì, serpe fiamma. O pensi di poter spegnere l'odore della mia potenza? Bruce. Cioè, fiamma non è il nome ufficiale. Ok, lui cerca di e lo brucio. <ride> Hanno ah, tutti meno di 22 di vita. Ok, sono io che brucio, appunto. <ride> Guarda che ci il geccato. No, sono un pizzone spendito. S spendita. Sì. Continua così brucia bruciare altri estivi in memoria della fiamma, chiaro. Ok, me lo ordini, signore. <ride> <ride> <ride> <ride> Perché continui a ah. fare? Nono portale 10 minuto, che bello! Aik! Il paralizzante strido. Paralizzante stridio di mantide urlante, protegge il nono portale. Il mio stridio ti ha terrorizzato, vero? Aik! Mantide. No. E maltiche religiose. Sì, e che c'entra con Mario? Aic. Mi sa che ci sono dei... 12! Aik! Probabile sono scarsi amanti ah, urlante è venuto il mal di gola <coughs> mantide urlante ha visto la pastiglia ok e quindi adesso il primo mini boss sto in... pensando in... cosa c'entra Amanti. De... sarà un nemico di qualche gioco mario vecchio o Ma forse non c'entra niente finalmente sei qui con un germoglio che spunta dopo l'ultima neve di inverno il mio nome è Cupa ah. di Prendo immobile davanti al decimo portale Ok, cupa eh, di inverno e basta Eh, di non c'entra niente. Forse più i più cupa più. che stanno nel mondo di ghiaccio si, sì, ma sì. non ci sono dei cupa che sono in mondo No, modelli. alcuni ci sono. Si, sì, e che c'è specialità. Ma il fiore che spunta troppo presto il la passisce È proprio questo il suo mm. stile. Ah, si, sì? vedremo. Brucia. Wow. Ok, loro c'hanno un bel po' di io sono deciso freddo solo invernale ha tra le lingue ti ha fatto sbocciare ma sappi che il ghiaccio di neve non hanno luce prima o poi anche tu sarai la loro vittima ma anche noi le il brucio tutti pausa pausa e E quindi siamo a 10 minuti circa 11 12. minuti Sì, vabbè co eh, conta che c'era tutto il fatto che è fatto. Eh, prima l'undicesimo portale, un luogo dalle grandi potere e la resistenza dei passi sono suonati, dimmi sfidate, tieni gli occhi aperti quando vai in giro, vedi, tante monete? Sì. ci sono monete nei blocchi, monete sulle nuvole, monete ovunque, Sì. sono io che lascio, io vado per il mondo lasciando cadere monete a ogni passo, pensi che sia giusto che tutti se le prendano? certo che no, pensi che, che sia intelligente lasciare monete ovunque, sì. non è giusto, le monete sono solo mie, ora allora, su tu sarai a pagare, eh, ding no. ding, scusa come si chiama? Passo su un altro. Uh, maledetto ringio. Oh. Ok, dopo questo tizio qua... Sono il verde. Eh, grazie. butti tutti i soldi per terra. Su. Sì. La ricchezza la Non ha so, detto che sono su, suoi, ha detto che... Lui Beh, lascia sì. cadere i soldi. Non la... dice che lascia la cadere i soldi. L'ha detto lui. Non ha detto che la lascia cadere la i soldi. E tu l'hai rubata. Poi la mia povertà, i spiriti uguali a quella economica. Non posso altro che, no, chiedere un prestito a mia madre. Mi rimprovererà assolutamente. Forse sarebbe bello se, se mi andessi nei miei anni. Sì, e ti togliersi anche davanti. Cioè, ha detto certo che tutte le monete che stanno a terra sono sue. Eh, ma che ne eh, eh, le ma lancia. Ma non che le lancia. No, lui le lancia. Che le, le, lasciamo, lasciamo. Sta, le a terra, non sono sue, diventano sue. No. le ha lasciate lui le monete che state. Quindi vuoi misurare l'abilità abilità nel duello decente? Sì. Sono il guardiano del dodicesimo portale, sguardo fiero. Ah okay. ah. Ti stai chiedendo quanti combattori si pronto per affrontare? Beh, eh, 88. Olle! Ci sono altri 88 di voi. Eh, eh. Grazie, matematica. La sua eliminazione facile, sarei uh. abbastanza forte. Sì. Questa è un'infinità maratona di arti marziali. Fatti sotto. In realtà non sono arti marziali perché c'è una katana. Io, sì. sono, io sono una tartaruga con un gusto sfidoso che vomita fuori. Un crampo mi arrendo. Cioè. Ma nei primi possiamo lasciare fare dei, dei dialoghi. No, ne abbiamo già letti. Non li abbiamo già letti. Vabbè, lascia stare, chi se li ricorda? Haha, <ride> sfidate. allora non sembri debole Non sei debole per me. Bowser sembra debole, a me no. Forse potresti riuscire a sconfiggere tutti? O forse no, chi può dirlo? Bowser pausa mangia tutti i amici. Come un protetto a Bowser. Sono il primo a un diavolo così diverso. Sì. Che dice... Sì, ah, oh, sei tornato. Sì, va bene. Appunto, proprio lui dice... Ah, oh, sei tornato. Ok, questo è un, un tizio rosso. Cra, cra, cra. Ha preso troppo sole. E non è senza mi... crema. Kra kra kra, mi sfamero del dolce frutto della tua sconfitta. Sono corvo affamato, guardiamo del tredicesimo portale. I corvi che stanno in, in alcuni isoli. New Super mio Mario... Mario Bros. Tanti. New no, Ma... Super No, il mio Super Mario Bros. No, che cosa dice? Sta nel in Super Mario Bros. DS. New eh. Super Mario Bros. Wii e nel 2 eh. anche. Sta anche nel 2, sì. Super, okay. New Super Mario Bros. 2. La tua vergogna sarà la mia fanteria. Sostentamento. Kra kra ok che cosa fanno ecco fanno delle onde energetiche che però si possono rinviare con protezione cra cra cra cra cra cra mi cra fatto mangiare la polvere cra cra il fuoco se mi stai zitto cra si vede che cra cra troppo sole un po' di fuoco non mi farà cra cra certo Uh, Salve, stilante sono lingua non guardiamo nel quattordicesimo un po' vitale, ops, portale. Yeah. Non parlerai, cioè non, non, non pagherai, no, volevo, non passerai, uh, non puoi, passare! Oh, insomma, combattiamo, eh, combattiamo. Te lascio algo io la lingua, letteralmente. Mm. Guardi. Ecco. Sob, Sob, sono stato baffuto, volevo dire battuto quanto mi piacerebbe essere più torte <ride> Allora è abbondanza. Abbastanza, vero? Ora, datele, volevo dire, vattene. Ancora non te lo sciolta la vita, mi sa che a a bruscolire tutto. Perché non ti, ti squalli. Il bello è che quella cosa delle torte non, non l'ha cambiato. L'ho già detto, l'ho già detto io. Non, non l'hai detto? Sì, Davvero? Ma ti sono walla. messo a ridere! Baffi alla Walu, tu ti sei messo a ridere, io! <ride> guardi, il tuo prossimo avversario è in mano sudata, il teme a oh, guardare! Vedi, ma ci sono le quelli le le sono mani, so, delle lo mani Lo so, lo so! Sono tutti lo so! Sono cadetto nell'Accademia di Arti Marziali del Palmo Sudato. Ho passato l'esame di schiaffeggiologia col massimo dei voti. Spero ti darà un saggio delle mie capacità! E della mia preparazione. c'è una una è stato bocciato per aver fatto una Sì, una lo una so. Lo dirà lui dopo, tanto dovrà leggere. Ma perché dovrà leggere? Perché sì. Ma la mano, è. mi suda troppo. Eh, che schifo. Ti è scivolata la spano. Sono la vergogna dell'Accademia d'Arte er Nazionale del Bambosquato. Non avrai mica facile. Contro i miei fratelli. Là. La potenza è buane. <ride> Perché devono fare queste battute? Queste baffute vuol dire. Baffute? Sì. <ride> sì, il tizio che sceglie la lingua. Ecco qui il fratello numero due, identico a quello che c'era E così hai sconfitto mio fratello. No. Sono il secondo miglior studente no, carriera di Arti Marziali del Pammo Sudato. Aspetta, sono su lui è il secondo migliore, vuol dire che il primo, quello che abbiamo appena sconfitto, era più forte di tutti. Sì. Wow, <ride> che schifo. Eh, Avrai certamente visto la mia foto sul giornalino dell'accademia sono mano viscida, che schifo ancora peggio! E comunque no, non ho visto nessuna vita. Protezione del sedicesimo se portale è la mia materia preferita. Passerò l'esame a pegni vuoto. E io ho ti il boccio! guardi guardi Il mondo è viscido, sempre più viscido, non è vero! Non è bello. Ah giusto, devo cambiare batteria. Aspetta, non è bello perché... Ora dovrei affrontare l'altro mio fratello, è stato espulso per aver studiato... Una tecnica proibita. La tecnica del magnifico schiaffo dei mille sudori, fra Ma, prendi sono proprio là. Non serve che fai il taglio. Vabbè. Al ah, mio. Ok. Ho cambiato le batterie ora non dovrebbe più dare problemi per un bel po'. Comunque se lo saltiamo nei dialoghi velocizzati a leggere. Ok, eh, Però poi non c'è nessuna informazione a punto che va a fare. E per il Salaf uno schiaffeggiante, che... il primo della classe dell'Accademia degli Arti Marziali del popolo Swarov. Ah, quindi il primo... è era stato espulso per aver preso una tecnica proibita da un libro oscuro. Ah, ok. Ora le mie mani sono le armi più pericolose del mondo. Mm. Però comunque brandisci una spada. Occhio. Okay. Guardi. Proprio. Guarda! Non è il curi giro dall'altra parte. Ma non si gaffeggiate si è un Hai sconfitto i tre studenti di Loi d'Accademia di e del Pablo Sullato. Ora mentre dovremmo allenarci per mesi a un deve recuperare per perduto. Quanto tempo puoi passato? Addio! <susurra> Ah, ecco qua, quelli piccoli Avvicinati, mm -hmm. non sono come una fogliolina in Indifesa caduta sul prato del diciottesimo portale. Ah! E invece no, sono, sono tarantola pelosa in erba! Ti salto in testa, ti bordo le orecchie! Ah! Comunque, tarantola, non... mi sa che non ce ne sono in Mario. Però sì, ci sono ci dei sono... ragni. Ci sono, quelli... Ah, in Mario 64 è vero. No. Sì. No, quelli sono Anche. degli insetti che si Ok, come cercando. fare? Saltate. Che protezione oppure protezione subito comunque in Piper Mario ci sono delle tante le tue orecchie sono dure come l'acciaio me la batta Bowser non ha orecchio solo torno forse la mia ma anche portiale siamo um, allora è il 20 ora siamo al diciannovesimo mi so ah quindi non è un boss il piccolino no i boss sono solo quelli grassi Diciamo stoico! Che significa sì. stoico? Vabbè. Stoico impenetrabile, altro castello vicino sul diciannovesimo portale. Numerosi sfidanti cercano di assediarmi, ma tutti falliscono miseramente. La mia pancia è dura con la pietra, fatti soli. Non cadrò! Quella di Bowser è dura con l'acciaio invece. E Bowser ti mangia. Ah ah. Perché Bowser non lancia... Eh, eh, si oh. trova addosso alla gente, è d'acciaio. Che mura cadono? Comunque il castello sarebbe il castello di Bowser oppure le torri di Mario vale 64. Cioè di Mario World scusa. Ben fatto, ma ciò che c'è che è un altro castello. <ride> sì. No, allora. Sì, le... è un riferimento rifer a Mario. No, è un riferimento a Super Mario Bros. Prima. Eh, eh, prima. Appunto, è un riferimento eh? a Mario Bros. Prima. Mario Bros 1. E eh, quindi.. Cioè, che, no, che, no, che quando. che A World. No, le torri, le torri. I castelli. Squads. Comunque un sacco Squat. di tutti appaiono le torne. Sì, lo so. Scopo in di Tomp che rotola e uno solo. Rotola. Squeeze. Io rotola, tu fa squeeze. E diventa su Dio. come foglio di carta. <ride> Siamo già nei fogli di carta, grassone. Squeeze. Ah! Mm. Co cosa? Hai visto anche tu come sei spostato? No. E poi rimetterà la rallentatura e sei praticamente spostato senza muovere i piedi. <ride> mm. Perché tu non fa squiz? Perché conto che rotola! Rotola e scacciano! Non più! Non è più come una volta! Tu va! Io ho perso voglio le squiz! Ho voglio un po' di ah. sono, sono pessimi Per favore ditemelo nei commenti che sono pessimi A fare le battute però. Comunque i minigiochi non ti hanno dato affatto i punti. Tu dici? Sì, vai il ventunesimo portale. E guardiamo il postulato. Guardiamo, del oh, guardiamo del postulato. Oh, Marco, guardiamo del ventunesimo portale. Ribolle nel calore della tua furia cieca. Sono un gambero guerriero. Il mio duro guscio impenetrabile a qualsiasi attacco. Le mie zampette si flagellano. Uh, si fragelleranno senza alcuna pietà. Ok, gamberi non ce ne sono, però ci sono granchi. Lui sembra un gamberi Ah, è vero, hai ho la onda, L'onda solo. La mia furia non è bastata. Bowser. Si vede che è infuriato, sto tizio. Hai sconfitto il terrore marino del È L'estate. Ma dovrei affrontare avversari ancora più potenti di me. Oppure ancora più stupidi. Perchè non sono tutti uguali, insomma. Alcuni hanno il berretto con la punta, altri sono piccoli, altri sono ciccioni. Però sono tutti scarsi in film dei campi. No, ma ci sono altre cose che. Ecco, questo le... c'è cioè il baffi più o meno come Wallbig. Il mio nome è rucito millenario. Come portare portale millenario. Far esplodere i no, no, timpani. No, non ha senso. Lo questo. so, però millenario. Ti far esplodere i timpani con un possente urlo. Ok, allora. Questo non c'entra niente, mi sa che Bowser era una mossa per l'urlo. per l'urlo supersonico in. No. Eh, Squid! è diventato un topo no, no ah, lui è l'amico di quello che è il millenario Squid tra... <ride> no <ride> <ride> se trasformatamente è un e lui è bianco libro è l'ovale del Squid ok scusate l'interruzione in brutta non è meno tanto però. sono tipo il troverso, la tenere, tenere discorsi in pubblico Quindi sono mio pare, il mio padre... incontrerò di tipo timido mio padre quotidiano sto spiegando! Sì, lo so, ti sparaglierò con il mio charm e la mia parlantina sciolta invece il tipo timido fa... wow, Will! Will! Eeeeh, Eeeh Luigi! Ok <laughs> questo magari no, ho perso la parlantina ho buttato il palloncino del mio fascio mi sento sgonfiato. Sei un pallone gonfiato, invece. Stupefatto. Mai essere proprio sull'erso. Voilà. Sono. essere inutile, essere. del tutto inutile, mi riempire di acqua. Sono solo un pezzo da collezione. Quindi attacco con la mia fotografia. Ok, questo non è. Forse qualche mincio col di Mario no, non penso. È inutile. Come te. Blah, uzzi fuggi. Questo dovrebbe proprio non lo sopporto. Tu ne mangi tanti e questo sei iniziato per essere meno inutili. Io funghi ho però se mi rendono meno inutile, beh, però a mangiarmi a K. A Kili. A tali? Uh, ah, è vero, calma. lui è il 25! Sporco sfidante, sono Sunshine's Black, con il pulito che elimina le macchie, infatti sei tutto bianco e anche del baffi alla Mario. Tu sei sporco, quindi eh, sarà eliminato. Ehi, hey, Bowser si fa due docce al giorno. Sporco, sporco, sporco! Anzi, Bowser si fa. Ecco sarà la perché c'è una pelle così! Ah. Ok, attenzione, questa. Ah, io, fa abbastanza male. Prima eliminare questo posto non ti serve a oh, niente, basta che mi vai addosso lo schiaccio. Ok, ah, mamma, mi sono sporcato. Sì, mi, mi brucia ora. Mi è sporcato. Mi brucia ora! Sei un vero campione, un campione sporco ma sei comunque un campione. Ora vai e eh, prova quanto sei sporco ad altri tipi stivi sì. più forti di me. Comunque sì, questo era, era Splat uh, 3000 di Sunshine, di Mario Sunshine. Ecco qui, fine livello! Quello lì era un boss di fine livello. Fine! Livello! Bah, bah. Dun, dun. Però non finisce qua la parte, perché? Adesso noi continuiamo. Siamo già mezz'ora. Eh, lo so. Ma dobbiamo continuare per forza, vedi? Ok. Dun, dun, dun, dun, dun che okay, ora ci sono di nuovo quelli scarsi. Dimmi sfiate, il 26 siamo portati in cerca di calcio in faccia. Sono un gran maestro calcio. In... Calcio in faccia. gran dispensatore di calcio in faccia. Cerchi calcio in faccia, li hai È più veloce! Cerchi, cerchi fiamme in bocca, ecco. Ah, la faccia! Ecco. Esplosa la faccia. È passato. Il <ride> passato calciato con le facce. Oggi la, la mia faccia dice la potenza dei suoi calci. Devo scalare la piota del cementare sulla mia soffitta. Puoi passare, posso ai tuoi piedi calciare le facce delle altri guerrieri. Se comunque devi andare su un tempio in montagna a urlare, perché è così stupido. E comunque non ha preso calci in faccia, ma ustioni gravi, di quarto grado. Sì, e poi e il poi suo piede non c'è di bagnare ah, i calci, mi sono preso i balser. Arrivasti al ventisettesimo portale senza aver mai guardato il cielo. Folle, sono martello volteggiante. Di solito scendo in sugli sull'intrusi, Ma il mio mantello sei e Adesso mi trovo a sconfiggerti senza... Male. Sono molto svantaggiato. Se, se sei una persona di errore non, non, non usare la tua migliore abilità. Combattiamo, ma sappi che non potrei usare la mia tecnica più potente. Ok, ti salto la in sempre. Ecco. Che abilità era? Sono a terra. Il mantello. No, che abilità era quella che ho usato? E nessuno. E che salti. Se solo avessi il mio mantello i miei assistenti pagheranno per avermelo infiltrato Hai vinto, puoi andare, ma non perdere mai di vista il cielo sopra di te. Ok, ma Bowser non può guardare in alto. Cosa fate avrebbe senso se gli fosse ancora il coso? Mi dal buco. Oh, yeah. io ho il 26, ah scusami come? su e giù io ho la rotella sparlai tante faccio al sono stupido c'è un bel baffo baffo alla no, pianta brucia brucia brucia olè ah che vuo! Kaiwan, Taiwan! Il mio rulato di battaglia non ha avuto afferto su di te. Non è mai successo più di nulla. I soldi nemici fuggono in le gambe levate di fronte al mio ruolo. Puoi passare ad andare a quell'arlo in giro. Non farmi il posto a figura. Non farmi fuori questa figura. tuo rulato non fa paura nemmeno a Bowser. No, non, è... non fa paura nemmeno a Peach. E Peach è so... gli smash, signori, attenzione. Peach sa combattere, però non gli fa paura. Anche alcuni, portale, un luogo pieno di magia. alcuni di loro si sono fatti dei baffi spettacolari perché sanno che Dimensio è morto insruttando i baffi di Luigi. Un luogo pieno di magie e tentazioni. Qui risiede il mitico fischietto. Mi nascondo qui per salvaguardare il mio portale intossicante. Molti hanno tentato di sfruttare il potere per, per superare gli ostacoli della vita. Alcuni ci sono riusciti esseri li... nome di hanno un numero, imbroglioni! Ora vediamo come traccavi senza poter imbrogliare. Ok, usano di un salto e basta. Vediamo tu cosa sei Ecco, non sai so fare niente. Deve aver usato una passura mm -hmm. Che, perché? Mm -hmm. Hai sconfitto miti, Mistico fischetto ma non ti farò saltare nel il polivello. Dammi un chi imbroglia, imbroglia soprattutto se stesso. Ti ho conosciuto e so che non farei mai nulla di disonorevole. Passa pure, ma sappi che mitico fischietto? Il tentatore è sempre da guardia. Perché il tentatore? Vabbè comunque, Bowser non imbroglia, Bowser distrutto quasi. Eh e scusa, se lo uccidi. se lo uccidi. così è con.. usando le acque che dice. so che non imbroglieresti mai, l'ho appena fatto. E eh, non lo posso sapere I, I, I, se sei quel famoso eroe proveniente da un terra lontana. Io ho sentito molto raccontare delle tue gestione. Quello è Mario. Della tua comicità. Ah. Io esecutore ring, ridens. Non mi sarei mai aspettato di trovare qui, qui al terzo portale. I ti odio. Vabbè comunque lui è un boss, un mini boss speciale, perché ha il corpo il metallo ma è piccolo. Ed è Ma non è vero. Vabbè, sembra di metallo il corpo, qui. Okay? I esecutore. Ma sono. È, secuto, scute, non non tutti ridico. così. Ma dentro di me piango piango sempre. Mm. Non è vero, non sono così. Questo vedi che è tutto grigio pure quelli, quelli il primo verde c'era l'altro no, non è vero che dici? guarda questo questo sembra grigio grigio ti sembra? eh? quella è la carne, è la sua pelle è ma no, questo sembra bronzo c'è chi balla le feste ma c'è anche chi balla sulle tartarughe <ride> quello sono io sono balla coi gusci oggi sarà la mia tartaruga no, come ho fatto a saperlo Bowser fuggì Ah, hai ballato allegramente sul mio nome, anche sulla tua schiena, perché ci sono sopra. <ride> ballare sulle tartarughe le nuove lusci, che ha c'erano sempre ti ha sempre dato soddisfazione. I miei sacerdoti. Guarda, devo trovare un nuovo hobby, potrei ballare dentro l'usci. Sì, cambierò Ballo io dentro, dentro la tua schiena, te la, la distruggo dall'interno. Ecco. Quanto stiamo? 36 no, di, di minuti ti muovi eh, con 10 circo, minuti, 36 okay, ti muovi con circo intorno al 32 portale e ne hai buon motivo tra te il portale mi, mi stendo io abisso profondo gli abissi di, di, dei giochi Mario e basta chieda di superarmi con un balzo Trovi un... balzo trovai amicalmente il game over. tranne Mario, Luigi, Peach qualcun altro della serie Mario tutti non puoi superare l'insuperabile non puoi che cadere ok scado su di te però Così Ouch. muori Mi hai superato E anche calpestato Hai superato un balzo un abisso profondo Eppure non, ha, non hai nemmeno un graffo eh, Però Vabbè sì non ho un graffo però mi sono fatto male Spero che vai spero che il prossimo avversario sia meno abile vabbè tanto non sono rifornito di pangotelle quindi no, no, oh, no! Oh. Krik setosso è la guerra del 33° portale E mie ossa... setosso ah, vabbè, quindi più o meno forse tal tosse oppure setosso vabbè, le mie ossa sono aride ma rinsecchite e rinsecchite soltanto a setare guardando le tue lacrime oppure... Un po' di sal crick Ah, le ossa sono che le fanno! Hai le sue liquide in grande abbondanza! Perché non le condividi con me? Se posso a sede. Tanta sede. Allora bevi le tue osma. Però? Ora la tua strada si interrompe qui, di fronte al 34 custodio. Metà gatto, metà vulcano, pantera ardente e rotta, fiamme di furore. Sono come un fumante, fiume di lava bollente. Sfuggimi. Sfuggirmi impossibile. Brrrr. Sei metà stupido e metà, metà guerriero. Ai. Brrr, come osio. How dare you to damage the great Bowser? Ma non ho così tu ti calpesto mai. It's. E sono riuscito a ascoltarti, quindi ho perso. Continuiamo a dare in segreto, torniamo a rutare la prima occasione. Invece ti rotto in faccia. Ecco. Tipo, un puro Come Bowser solo sappiamo. No, mi stanno ieri. Eh, lo so che vuoi, pure io. Non sono dalle teme. Possiamo giocare io allora? Non sono nelle tenere, no, ma non c'è tempo. Una strana sensazione alla base del collo. Sono io, Buster Shan, Sbisciante, che ti osserva. Sbirciante! La... No, sbirciante che ti osserva dall'ombra. E protegge il 35 secondi Qualsiasi cosa tu faccia, io ti tengo d'occhio. Che si sì, un boo, semplicemente. Che fa il suo lavoro, cioè dare fastidio ai poveri Bowser e Bowser. Mm. Pure lui è eh, di ferro. lo scudo. Hai vinto, ma non credere di farla franca. Adesso un un moglio, perché prima non facevi scusa, me ne su. Ok, scusate l'interruzione, ma ha nevicato, ecco, e quindi siamo andati un attimo fuori a lanciare vive sulle macchine che per strada. Comunque. <ride> comunque Marco adesso sta. sta facendo le copertine per il video che abbiamo caricato. E io continuo da qua. Comunque ho messo il germoglio floro perché sì. Se in ritardo è molto da imparare sul tempismo. Ti insegnerò io, comandante d'azione. Non esiste un pubblico capace di trattenere l'applauso quando eseguo le mie mosse. Qui al 36 siamo non a Sale testimone del mio tempismo. Come te si te te te fa a non trattenere un, te un applauso. applauso? Non capisco. Cioè... Vedi un prestigiatore, è bravissimo. Tu lo dici... No, non devo... È andato fuori tempo. Non, no, non, riesco, non riesco ad applaudire. Oh no, ho oh, oh, oh, applauso, ho fatto la scommessa con il mio amico che non dovevo applaudire. Che cosa stupido? Ah, Mi ho sconfitto nonostante il tempismo perfetto nelle mosse. Mi hanno umiliato, non sentirò mai più gli applausi del mio amatissimo pubblico. Quale pubblico? Quale pubblico detto? Io sono il suo unico fan. Non è vero, tu sei fan di Pausa Power. Pausa Power, Pausa Power. Sì, sì, è un giro. Pausa Power è vero, è, vero, è, vero, è vero. bravissimo. Mi dà 100 euro al giorno per dire queste cose. <coughs> Beh, sono pallottolo pill. Gustone. Eh, del 37. Perché Pill? Perché si. Bill, non No, Pill si chiama. No, è... Si chiama Pallottolo Pill questo. Ah, lui. Il canto punterà contro i te con la violenza di un crampo allo stomaco. Oh mio Dio. No, pallottolo là. È velocissimo, aiuto. Oh. Vai, vieni qua, fatti il busto io. Oh. Uff, ma non so, la la mafosa pure della mia sconfitta, della sconfitta minause. Non avrei mai dovuto mettermi in matti e andare al mare invece di alle Vai, sbrigati prima che, che esplodano io. No, ti prego! Via! Corri! Cosa esplodi? Lo so io, meglio se non lo dico. Oh no, piccoletto, sei giunto al terretotissimo portale, un livello di guscio veloce. Corro a gran velocità e sulle gambe dei miei amici con potenza inudita! Porto a scompiglio del terrore tra le mie. Sei in grave pericolo, premati a saltare. Ok, protezio, Hai riuscito? Yeah. Triclocco. Hai di me per la verità, come un guscio tra i due fumi! È vero, corre avanti e sfiate! la parte che che ti di fronte! Ok, te go! Come? le scale così tu sei piccolo e non puoi più scegliere. <ride> Sembra il tuo gamba, cadendo! Salve! Iar, sono pilota informatico! Difensore del 39 portale. Ti ritrovo in 1000 byte e poi scaricherò tra internet senza pietà. Ti scaricherò da internet. Entrerai anche tu nel mio hard disk del tesoro, pieno di file scaricati illegalmente. Allora in bacio del download selvaggio. Quindi sei un pirata internet. Lui pirata in gioco senza permesso. non sapevo che quelli nostri salvassero. Ora che lo so, però lo dirò c'è genere. Ecco qua. Quante c'è? Corpo di villaggi in Gabon. Che formatazione! Affondato dal mio stesso desiderio di un download. Sei un labbo. Bowser è un programmatore sperato. Ok. Boom! Sono boom! Boom! E si boom, boom. Custodo del quarantesimo portale. Prima mi agito, poi faccio boom, mi agito boom. boom. Beh si capisce che si intende. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Guarda. Ok, l'ho preso, fino a... Mi hai calmato. Mi sono agitato, poi io ho fatto boom, ma ho perso. La prossima volta prima faccio boom, poi mi agito. E vinco! Anche no. Comunque ora uh, guarda lo schermo, cioè guarda la telecamera per vedere se, se si vede la luce. Perché? Non ti devi avvicinare. Si vede la luce. Quale luce? Bello del computer, No. Visto che ora lo sto tenendo con cane. Ok, siamo a posto. Ora. Non devi farlo, ora ti stiamo registrando lo la stare sono sole scontento scontento mi ha sulla tua fronte imperlata di sudore <ride> ancora il sudore? tu sei, un tu sei il padre del quale No. lui è il sole di, di, Mario, Bro di Mario Bros 3. quello che ti ammazza il mio scontento brucia come una fornace nel non c'è crema solare che ti possa proteggere la mia fru furia bruciante era allora, ancora tu, fai Ah, è lentissimo, mio Dio! Sono tramonta. Ah, è combattuto con una grande abilità di fronte a una forza della natura come me. Ti sei guadagnato la benevolenza di sole nello con... scontento. Come mai... Um... Come mai gli tipi estivi c'hanno i nomi tipo da impianti? Cioè la struzzi seduto? chiaro riferimento a solo se giunto, che è un indiano vabbè, sei giunto al 42esimo portale dovrei confrontarti con l'intervibile Zanna di Goomba, che non ha nessun riferimento particolare se non ha un Goomba le mie sono forti e non ho mai fatto male a una mossa. i Goomba hanno lezioni i Goomba hanno lezioni i Goomba hanno lezioni su un libro dove? Dipende il mare? no, manuale delle giovani marmotte. Di... però c'è l'indiano ah, il manuale delle giovani Marmorti No. Ma oggi la musica cambia, preparati, tu sarai la loro prima vittima. Fight! Guardi, sei lento. Sei lento, muori, ecco. Mi sa so che ho perso un'alzanti. Te ne faccio perdere un altro se non sei visto. Sai da una bugia, non, mi sono, non sono affatto terribile. Le mie zame sono, sono volte in direzione. Meglio così. Perché se no Bowser le, te e le ci fa la moglie. Bowser costruisce le armi con la voglia e le zanne dei. C'è anche piccione seguito. Spiante, come ossa avvicinati al 43 portale senza portare con te niente da mangiare. Eh, C'ho tipo sette sette pagnotelle, un fungo shake eh, super e un fungo eserci, quindi da mangiare c'è un'abbondanza. Però te niente! Mm. Sono ricetta di chef. Food. La tua mancanza di snack copre ti copre di insomma ma non fa niente, ci penso io, ti cucino la mia famosa zuppa d'amore. Io invece ti cucino semplicemente, visto che ti bollisco, sconfitto dal mio stesso messoro. Una mazza chiudata non è considerabile un mescolo. Non è considerato un ma al fai di Conosci i diretti per la ricerca della mia sconfitta. Puoi passare, ma non rivelarli a nessuno. Boh, tipo il numero, non mi ricordo, lo sai quali l'ingrediente della sconfitta, oh, oh, oh. ah ecco. <ride> Come fate ad arrivare fin qui? Hai preso un passaggio segreto? Sono okay. tubo <ride> trasportante. Cioè un tubo. Warp pipe. Tubo e basta. È vero, faccio la guardia al 44 esimo portale, ma non è tutto. Conosco un segreto arcano, tutti i mondi sono collegati. Vedo che sto usando il computer controllo le statistiche. Ma anche no. Conosco un segreto arcano, tutti i mondi sono collegati e ci si può spostare tra loro. <ride> Davvero? Non lo sapevo, magari tipo da inizio il gioco. No, non ti mostrerò come. Questo potere non deve essere usato per imbrogliare. I veri però sono tutti i mondi. Uno a uno. Ora combattiamo. Comunque, sì. Visto che siamo in 2D, lui resterà in 2D. E quindi fa schifo. Ah no, lui va. Cosa? So. Marco, guarda lunga la sua spada. Uh. È arrivato dal da 5 metri, poi lo rivedi quando editi. No, no, no, l'ho già visto. No, ma l'hai visto per un frame, prima l'ha fatto totalmente. Mi ha trasportato nel mondo della scoperta, è terribile. Comunque questi sono degli imbroglioni. Vedo che hai il potere di controllare il tempo e lo spazio. Per Bowser è, un, è tipo un dio. Ti avevo sottovalutato. Ti uh, batti okay. nella Warp Zone, l'area che accoglie solo i guerrieri più potenti. Tipo Bowser. Warp Zone comunque è una zona che esiste anche in... Super Mario Bros 3. Anzi che si sono in Super Mario Bros. 3. Ci Bostre sono anche un varie quarta zone nei giochi di nuovo. Yoshi mangia frutta, Yoshi. Ti è benvenuto al 45 portata Come vedi non ci sono frutti succosi sugli alberi in questa zona. Sono 10-10. Come mai? Li ho colpiti tutti, o quasi. Sei tu l'unico che manca. Come è l'unico che manca, sei tu! Va bene, ti schiaccio io dico, aia! Londa sonora! Ancora non londa sonora! August, oh, Bowser è troppo alto per questo lavoro. Gulp! La fortuna ti sorride, tutto con la frutta che... Okay. Okay. tutto con la frutta mi ha pesantito. Ah, che sono, adesso mi faccio un sogno spero di sognare tanta buona frutta. Sei proprio un grassone, sei. Obeso. No, non è vero. Comunque, mangia io, ok? Non te perché gli Yoshi c'erano tutta la panza, ma... Anche se non mettono su chili, sono comunque le panzoline. Raggiungere qualcosa si può portare non è facile. La sonorina brucante... Io, sonorina brucante, mi faccio i complimenti. Sì, la sonorina è un oggetto di questo gioco e anche di altri. Questa 25HP. 20HP. 20HP. 25 hp 22 hp 20 hp 25 Sfidate, sì, la stanchezza sì. ti, ti fa, sen si fa sentire, vero? E' bisogno di un solo lì. Puoi contare un reggente, ma quella che, che porta il sonno sono solo io. Senti il soffice richiamo del panciale, pre preparati a dormire e alla sconfitta. Fai dormire quello di prima che era pesantito, ma la un po' da Beh, mo' sono una febbra. Molti si sono... Abbandonati al sonno grazie al suo fuorifero potere. Ma tu hai resistito al soffice richiamo del guarniciale. Cioè, che volontà di fermo. Neanche che germoglio.. bello. A sto punto scrivo ogni. ogni summer guy.. Zummer eh... guy. No, Summer. Zammer. Summer. summer scritto con la A. Ah. Sì, così in inglese. <coughs> perché? <preachy sucking of weighténdose> so first... Slurp, sulfur, slurp, slurp, slurp infinito, si slurpa in un solo corone, è proprio qui al 47 portale. Quindi lo slurp. Scrivo ogni summer guy i loro HP e il loro attacco. La loro difesa. Queste cose. Slurp! Lo slurp, comunque è un nemico di questo gioco, mi Quelli là che mangiano le belle. Sì, quelli che mangiano il bomb. Che si sconfiggono solo mangiando il bomb. 30 Oh, non serve che te lo dico tanto, a te non interessa neanche. Niente slurp, che tristezza. Fai squeeze come a quello là. Non ho slurpato, acci, acci slurp Ho ancora fame slurp. Ci penso io, non preoccupare, Portavo proprio pure che ti serve. <ride> Addio. Slurpa quello. <ride> che poi gli slurp davvero non sarebbero contenti di una bomba. Non fatta arrivare subito là. La... Vabbè, protezze... Che quasi alla fine? Vuoi dire quasi a metà? Cioè al 50, cioè emergo... alla fine di questo livello. Vabbè, emergo dalle miscele della città lanciando chiavi in inglesi al arce... cielo. Io lancia chiavi, cioè le tantalpe che lanciano le chiavi... No, tartar. -tar. Vabbè, tartar, -ta Tartal, Tartal, si avvicini al 48esimo portale. Le mie chiavi inglesi non avranno ancora più tal sì. nemmeno nel mio fuoco ardente. Ti brucerò all'interiore. È velocissimo. Aia. <ride> ha ucciso un suo amico. Corre il fungo volta. Yay. Yeah. Che schifo. Non lo usi mai tanto. Quanta mi dà questo? 40. Vabbè, Con un paio di profeziate potrebbe andare Torno sottoterra. E torno, torno. Da maro sapore della sconfitta mi riempie la bocca. Devo tornare sottoterra e allenarmi di più. Ok, Bowser ha 16 minuti di vita, ma questo non mi piace. Appena arrivo a 10 mangio una cagnotella. Ja, io ha! Io! Ecco qui un altro switch con dei baffi. Io brillo lucido più del loro, sono stella dei sette frammenti. Oh mio Dio, qua boh, ci sono tanti ai riferimenti a... ai per Mario e ai Mario Normani. C'è cioè, ad esempio Super Paper Mario. C'erano le, le stelle da collezionare. Si, sì. le, le, le cose, le veri stelle in Super Paper Mario. Veramente questo è un riferimento a. Uh, Super Mario RPG. Wow. Vabbè. La leggenda delle sette stelle, appunto. Vabbè, comunque ci sono un sacco di stelle che sono sette. Vabbè. Mi per se... La mia lucentezza ti ha guidato qui al 49 portale, come un faro nel buio. Do occhio come una mosca nel latte. che schifo. Ma se cerchi di prendermi sarò io a fare i oh. Ok, come sconfiggerlo? Non ho mai detto che gli vanno le Saltate quando lui ri riappare. Oh. Easy. Che rottura. Oh, si dicono ste cose. Stiamo bambini. Appunto. La sua vittoria ha fatto pezzi il mio amor proprio. Ma ci hai perso più... Chi ci ha perso di più sei tu. tu non ti toccherà viaggiare tra mare e monti per trovare tutti i miei pezzi. No, non succederà mai. Ok. Via. Eh. Yeah. Ecco qui il nostro boss di... Di metà... Di sì, di fine livello e di metà duello. Un gelido vento ti fa venire la pelle duca. Ma che bello... E l'alito di mondo di ghiaccio, cioè i mondi di ghiaccio che ci sono nei Mario. Che okay? tipo il mondo 4 in... Mentre ogni Mario c'è un mondo di ghiaccio. Vabbè sì. <ride> Tutti gli eroi prima o poi mi devono superare. Tu mi hai trovato al cinquantesimo portale. Tutti cercano di resistere al furore della tempesta. Ma nessuno può nulla contro la MANDA! Ok, stare attento. Ouch! Ok, 10 punti di vita, l'ho promesso. a TELA. NOM! Ok, lui salta, attenzione, però è le mosse. Wow! Wow, non ti avvicinare. Non ti avvicinare, però. Quanti punti di vita ha questo? Io con 3 fiammate l'ho ucciso. 60. Appunto. È arrivato il misgelo. E qui siamo l'altro che c'ha il ghiaccio. È passato il mondo di ghiaccio. Ora dovrei affrontare il mondo boss. No, aspetta. Peccato. Dice davvero, ma scherzavo. Sì. Eccoci qui, fine. Livello. Vuoi salvare? Oh yeah diciamo di sì anche se perdiamo anche se, se perdiamo un posto ma ah, non è un titolo 6-3 anche se non è un titolo? No, no, nessuno ha il titolo, non c'è il sì. sì. che ti sei ostinato? sopra wow. so, wow. so, ah. io Marco bruco piangente, sono a guardare il 51 portale Marco il bruco, presso conoscere la tristezza della sconfitta e io valgo il brutto per gente, conoscerò la vuota tristezza della vittoria e per E tu quella un po' a rileggere, a a rifinire, a rifinire, a a Ah, colpito. Luigi! Dai, che mi non La tristezza mi ha fatto tremare le mani. Per questo penso. Sì, sì, le giuste lacrime della vittoria. Sgorrigano dai tuoi occhi. Ma io rido della tua triste gioia. Sop, sop. Che, che che cosa ha detto? Che io rido delle tue lacrime di triste gioia. mio Dio. Pepper Mottino. Dallo psicologico. Dallo psicologo ti romano. Psicologico? Sì, lo so. Piccanato, è questo il. 52 portale, io signor martello, sono il tuo difensore. Se sei basso io salgo in alto. Se sei in alto io scendo in basso. Mi colpi caleranno su te con una pioggia dal cielo. Io sono il martello dei giusti. zack martello. Presente in.. presente tutti gli RPG di Mario e Luigi. E anche i miei papi WAC! Già, Già che il martello è molto famoso. Mi ricordi te stesso, me stesso quando ero giovane viaggiavo con i miei fratelli. A pausa lo ha Sì, eravamo fratelli di martello. Ma sono anni passati. La bandiera. Sì, ora ho tanti nipotini e tanti nipotini, loro sono il futuro. Devono portare avanti la tradizione del martello. No. Ci sono anche io, eh. Io sono uno dei tuoi nipotini. E però non ti uccido, no, no, no, non, non, non, Bowser come alzato. Speretto! Siamo tornati! Sperretto, sono io Bowser piccolo! Ricordi di me tanti decenni fa! Adesso dovuto usare il microni. No. Perché Mi se no. non avevo il martello. Questo deve essere appassionato. Solliva pesi Wow! Todd! Eh. In... 53 portali so... <susurra> il mio il mio protettorato Sono potentissimo e non devo guardare Sono le casi facendo leva sulle gambe, non solo schiena! Sollevo anche te! Sì, sì! Peso massimo ma puoi... come gralasso Bowser, ma non puoi sollevare. Ecco. <rosurra> ah. <susurra> Oppure. Ah. <susurra> il grido dei Todd! Che potenza! Oggi sono sollevato più pesi di me! Mi fanno male i giocchia che è vero che mi avrei dovuto so riscaldarmi meglio! Guardate oh, questo aveva un HP! Tutti quelli che hanno un HP. Ti sì, dai benvenuto, sei il cospetto di Goomba Leterno. Forse era il Goomba oppure un gumba normale. 5-4 secondi. Non temo l'effetto del tempo, né la scarpa che schiaccia, ne fiamma che brucia. Presto imparerai a tenere gli effetti del mio inesorabile incidente. gumba Mi sta facendo male l'angolo, Dio. GUMBARG Non mi hai schiacciato. In realtà sì. Presto in acqua, avanzando poco a poco, come il tempo. Quando la tua volontà macellerà io ti sarò addosso. Ora però puoi passare. Addio, non ci vedremo mai più. E ora che arrivassi. Come al solito mi è toccato a aspettare. Sono destino crudele lo sfortunato guardiano del 55 portale. Sono sfortunatissimo, vivo una vita I miei desideri non si avvereranno mai. Quale qualcuno deve parlare, tu, oh, perché io? È normale che non ti davvero mai i desideri, se stai qui con no, combattere gli sconosciuti. Combattere Bowser che è invincibile, <ride> ma tranne che la venuto i centri livelli. ho perso chissà perché, ora con cosa non mi il perché non me lo voglio. Questo la sconfitta la conferma che il destino mi è avverso. Perché devo sempre soffrire? Non merito di meglio. Non mi verrò mai conforto, almeno. Addio. Bye, go great time. Oppa. Sono l'ama silente. Silente. <ride> Quella è la sua pacchetta magica. Guardiamo il discord se si può portare Assassino Gentile. Io non norma le spalle sono armi rumorose, ma io maneggio. Come fanno a essere rumorose le spalle? Che fanno sing, swing, swing. No, ma io le maneggio con silenziosa grazia. E adesso ridico al silenzio anche te. Shhh. Ora senti quanto rumore fa? Eh? fa? un po'. Il mio zanzone. Perché lui fa il laser, cioè fai. Non e lui dice che è silenzioso con la spada. Ah. <ride> che l'amore della scompeta è così forte. Questa sconfitta non è stata né silenziosa per gentile. Se fossi davvero abile mi avresti sconfitto con un sussurro. Cioè, lui dice che se io fossi. se Bowser fosse forte l'avrebbe ucciso con sussurrando. Ma come? Ah boh da sotto, da sopra, uscendo da un normale tubo, io colpisco sono il guardiano del 57 e La che una dice pianta, piramida sì, che sarebbe una pianta piramida cresco forte sotto i tuoi piedi la mia potenza distruttiva ti la vita della sola mia Ora ti mordo e ti brucio guarda Aspetta. ok, ho finito appassisco veramente me ne manca una ma non la voglio fare il tuo stile di lotta è davvero focus, so, mi ha estereo mm. e Le abilità bizziscono fronte alle tue bassa Cos'era? Hai finito su te copertine che c'erano da fare? Solo una mi è rimasta. Non mi E ne rimasta una sola sì. adesso? Ah, e fa. E' più facile, un la A difesa del 56. 56 portale ci sono io, sono universalmente loro. come alza bandiera. Ok. Molti ci hanno provato, ma nessuno ci ha. mi ha mai superato. Ora è il tuo turno. Bene, fatti sotto. Comunque eh, bandiera di fine livello. Che ci sono Avete presente? Mario completa il livello. Saltando sulla bandiera. Mi hai superato. Hai certamente barato, forse c'è un bug nel gioco. No, non è possibile. In Cat Mario bisogna saltare... bisogna evitare la bandiera ma, altrimenti giù, a giù. Perché ti uccide. Che cacchio. Sì. Ma Cat Mario è quello di Superman mm. 3D World. Ah, adesso non posso più fare la tattica. No, Cat Mario è il gioco. Ehi hey ho, sono pesce smoke. Non esiste. Il no. pesce smack è riferito. Si, sì, ma non esiste il pesce Difensore del 59, guarda là, dietro di te, non ti colpirò la spalle se ti volevi, davvero prometto, Su, intanto c'è una corazza spinata. Ma tu non stai guardando che devi avere per ti colpire le spalle? Sì. Non mi posso ti muovere, signore. Ma puoi pensare a una cosa così? Hoffenso eh, il mio amore. Eh, ti devo una bella lezione. Guarda che sono immobilizzato, ok? Mm. Una volta! Tipo. Ok, la la la. Vedi? Vedi quanto è bravo Ah, White è bravo Bowser. <laughs> Guarda la sua hitbox Beh, inbox scusa ma con mario lo puoi vedere anche delle altre dimensioni <ride> questo mi sa che si è e... con Mario no non mi interessa Bowser forever <ride> perché non hai guardato indietro? i miei colpi sono più deboli <ride> okay, abbiamo in guardato tempo. indietro <ride> come è potuto la prossima volta che era una lezione conforte effettivamente solo quando mi sono girato da colpito l'ho ok <ride> dai che siamo al 50 al 60 siamo vai. Primo boss di questo livello. Che è un grassone bianco. No. no. Un baffo. Questo è il sessantesimo portale, cioè, Il suo difensore sono io, draghetto Furente Forse um, qualche drago di Mario. Forse si chiama così quel tizio lì che sta in mio Mario brasso 2. Non penso. Sulle uh, torri. Non penso oh, sai il mio nome ti fa ridere, che insulto! Bowser non ride mai, lui respira forzatamente. <ride> Buon! Buon! Ah. <ride> che schifo! Guarda la mia frenesia stile! Bowser è un vero draghetto! Questa che frenesia è incontrollabile! La prossima volta la chiama da me e la No, oggi! No, no, no. Bowser è un bravo draghetto! Così gli diceva sua nonna quando sua nonna è morta e l'ha uccisa a Bowser! Perché devi dire queste cose? <ride> Bowser non ha mai avuto una famiglia, Bowser è nato da... Da, da un germoglio e da un. No. E da quel.. quel eh, da quel. tipo estivo vabbè. che ah, è. ah ecco, perché. perché è qui il boss? Vuole oh, surba, il è il suo. 61. E' risvegliato il guardiano del 61 Sono rapa dormiente, quelle, le rape che stanno in Mario Bros 2 oppure il Capitan Todd. Oppure, vabbè, quelle che è il Smash con Peach e Daisy Presto dormirai, nel sonno sognerai di perdere contro di me. Al tuo risveglio scoprire che il sogno sei serverà. Dormi ora. Faccio dormire io, ciccione che lo sei Guarda. Ah! Così che la metti, eh? Il mio sogno è essere sconfitto da un tipo estivo. Sto sognando, non c'è altra spiegazione. Eh già. Questo sogno sembra vero, ma non può essere. Non posso aver perso. Presto mi sveglio e mi c'è di nuovo. datti un pizzico so, e muori, sei così facile lo sconfitto. Continua a sognare. Guarda, guarda, io cerco di saltarmi. Aspetta. Boh, non lo fa più, vabbè. Cosa? Che c'è la Xbox delle Ah delle, sì, quella cosa che tu Ricordi. che tu rimani fermo per un po' su. a mezz'aria, sì. mezz'aria, perché devi parlare con un pizza. Caramic! Caramac! Il custode 62 si mette a sono via del calamaco. Nuoto in alto, nuoto in basso, calamaco. Le tue urla sono bolle... l'aria. Allegrai sotto i miei colpi. Caramic! E E' Guarda! Mi <ride> fai 32 di danno! Ah, comunque esistono le carte di tipi estivi. No, ti prendo hai messo fino al guerriero non come, so come, so com via dal cavallo e ce ne sono Dai tre, poi... quelli dei grossi, quelli di medi e quelli piccoli quelli, quelli, quelli, quelli ah vabbè i bambini perché fa volontari i bambini oppure i nani <ride> i nani perché poi il mio nome sarà via dal cavallo nani nani perché ora perché quasi possono dire nani aspetta o uomo uccide nani vabbè <ride> Dovevo farla questa citazione, mi dispiace. Oh mai, gua, muscino. Ani? Sono maschera ghignante, difensore del 63, portale, posso fare. Forse quelle maschere che c'erano in Mario Bros 2, non lo so. Il mio volto non tradisce emozioni, ma le mie armi sì, ridono della tua impudenza. Ma io non rido, risveglia la mia furia, sfidandoti di studio. La mia rabbia monta e anche Saghinira. Chi sei son giglio allora? Per forza, non c'è altra spiegazione. How dare you! Ecco perché sono belli i già. Man, secondo me la pagnatella. Ah ah! Double kill. Ah, questo lo fa ridere. Haha, invece a Bessino. Il mio volto conferisce emozioni, ma il mio corpo si sì, è piangendo di dolore. Non so bene come, ma penso che fai un rilassi. Sei riuscito a matti. Ascolta, mi trovo, ti sveglierai e maschera il gigante, ti sarai per distruggere. Nei tuoi sogni. E vada a là a quello di te. C'è quello del 61. Uh oh oh. Oh, mi ero sono un blocco invisibile, guardiamo 64, che è il numero perfetto, inteso come Mario. E Può anche Mario eh, no, non è vero. Sì, anche come nella programmazione. Di metà. E anche nella programmazione. Vabbè, non no, Sì, stare. nella programmazione 64 è il numero perfetto. Che cosa vuol dire? Um, 64 forse è un sottomultiplo di 360... No. 256. E anche una potenza di 2. Sì, sì, va bene. Quei Vabbè 4, comunque 8, il blocco è lui, lui, lui. 256. non ci interessa. Lui è un blocco invisibile comunque. Tra volta se salti in un posto dove non sembra di di nulla, qua posso prendere La presenza di blocco invisibile non è facile da sapere, vero? Ma ora che hai rilevato la mia presenza dobbiamo combattere. Comunque le potenze di lui sono molto presenti in questo... Non mi dico... Cos'? Nei il primo drago! Ah no, lui! Che vomita. <ride> vomita dalla spalla no. quindi le sfere, che distorgono anche lo sfondo. No, questa scomita è visibile a tutti. Ah già Anche a voi, spettatori. Se potessi scomparire potrei nascondere la vergogna e stare nascosto per sempre. lo invisibile diventerebbe una leggenda. Per trovarmi ci vorrebbe una guida. Come del resto ormai tutte.. tutti collezionabili. Nei giochi moderni. Okay. sono veramente introvabili Dio santo che besterà adesso non è stato capito sì. però uh. mai Odissi che cosa mi dici mai oddyssi uh. 9991 e 999. più non? non è vero si sì, lo so più anche no meno e poi quelli con i negozi e poi il tuo cammino si interrompe qui io scateniaccio, Eterno ti fermeva, Cateniaccio. Scateniaccio? Ho spezzato la catena, sono libero, ti insegui la buona tenta, ho la testa dura con una pietra, e che ti sono filati in un erratore. a combattere. Bow bow! Bow bow! Come che fai al momento? Au E' mi hai messo il pizzaglio. E' certo, cioè, hai fatto un buon compito. Non sono così poi eterno come pensavo. Frontale non sono con un piccolo puntino e hai ragione. Su questo ti do ragione. Sei già morto una volta. <ride> Bowser invece è mortale. Bowser muore, Bowser rilascia. Quanto stiamo? Um, abbiamo spento la registrazione quindi, prima. Quindi saremo tipo più di un'ora ora. I miei attacchi ti sorprenderanno, io attendo e spunto fuori da nulla. Tu corri sempre avanti senza sapere che è il pericolo arriva da sotto. Io, tanta ne... tanta. Oddio, Dio, hai visto il lampo. Sì. Tanta, tanta tessa. Tanta tessa. Tanta tessa. Tanta Vabbè, te Tant -te vabbè. spongo che siamo riferimenti alla tappa talpa. Sì, però... Profino la tua corsa. <ride> Fai. Sì, sì. Six, six. Ah, basta con questi sì, minis. attenti, E eh, vabbè, ma che ne so, quelle arrivano così. Aspetta. Io tenderò poi il prossimo avversario, ma spunterò fuori prima. Ma aspetterò prima di. Più prima. Ok. Ma aspetterò più di prima. Più prima di sputare fuori. Ma... ma come parla? Aspe... Ma aspetterò più prima di aspettare. Di più prima? No, non va No, ho detto di più. No, no. no. aspetterò di più prima. No. Sono tolta di cacio. Perché? Guardiamo nel 67esimo. La tua faccia è disgustevole, come te. È come un orrendo disegno, fatto da un bimbo triste. Ma ora, la giusta punizione si abbatterà su di te con un fulmine a La mia spalla è furiosa. anche che Bowser, perché le sue narici sono in A te non hanno fatto manco le pupille. No. Io ero arrabbiato. Mi sono riuscito a calare la spada della giustizia su di te. Come martello di Fabbro Ferraio. Calas... Buff, è una sera disgustevole. Chi sei adesso? Sono chigno. Disgustevole. Fofu. I have fury. questo è a volte nella tela di sragno zuccheroso penso questo? i ragni i ragni che stanno in mare brosso di esser e 2 e i mm, vabbè anche i miei pugni sono creti i miei calci di zucchero sento già il dolce sapore davanti tu sei una torta invitata ora allora ti faccio a prendere. ma sei detto tu che, che i tuoi calci sono zuccheri? ti mangio oh. no. Quello di prima ha detto che vuole essere più e mi dovreste conoscere. La sconfitta è Marco per il fiele. Il fiele! Tu sei più lancido di un cavolfiore marcio. Come non si parlai così a ma senza poi aggiungere niente? Mi vendicherò. giustizia sì, tu primi minocenti, tu primi puri, Ti nutri del loro dolore so che cosa parlo waka no mm, non sai di cosa parlo waka sono waka ero iroso guardiamo il 69esimo il indicatore dei waka oh no mi ha trovato, sapevo che sarebbe successo prima di oh, wow. Che è successo? Mi contro la sua stessa spada. Wacau! Ok, sono morti tutti e due, se pegliamo i cadaveri. Mi hai oppresso. Che grande ingiustizia. Un giorno te la farò pagare. Beh. Ehm, ehm, non lo so, ok. Ho smesso ormai di picchiare i waka, tu sei l'ultimo che era rimasto. Però visto che me l'hai chiesto, ho dovuto farlo, mi oh no piccolo! mi chiedete scuse, subito! sono il microgumba guardiamo se il sedantesimo fame la mia voce è piccola, la mia furia è enorme Corrida, sappi che la voce della mia spada è forte e profonda esatto, esatto urla ok prof <ride> il mio amore è grande <ride> Scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa, oh, Non ora so ti chiedo per per cosa, per averti ucciso, ah, ti schiaccio, ti vomito addosso, ti protezio! Eh, l'ho già fatto, tipo, cioè l'ho già proteggiatto, a me fanno ridere i piccoli, che basta che premi uno appena, appena, si, si arriva addosso, cioè, appena finisce la cazzo, loro si buttano addosso a te perché pensano di essere dei genitori, Uh, un'intrusione, <ride> preparati a prendere un sacco di mazzuolate. <ride> Stecchino bastone, non, non importa cosa te lo Io ti prendo a mazzare. Io, mazzuolo d'acciaio, mazzuolo. Preparati a combattere. Muori. What? Che cosa è successo? Vabbè. Urca che la Oh, forse non l'hai ucciso! No, è successo tanto mm, le mie mazzuolate sono al Il mio maestro mi starà. Per, si starà vergognando. Oggi inizia la mia quando vita deciso, abbandonerò la via del mazzuolo. Ma fanno sempre così ogni volta che li sconfiggi! Sì, sono molto stupido Probabilmente nessuno è, è arrivato.. è arrivato qui, a questo punto, visto che.. Quel tizio all'inizio del mondo 6 è scappato al primo portale. Chi? E Tizio Andrà ti ricordi all'inizio, c'è una cazzina in cui il, il difensore del primo portale scaccia un tizio che non è riuscito a, a sconfiggere. Oh mio Dio, quelli erano tutti degli stars. Che osa disturbarti? Che fatto svegliare stordino stordente? Stordini? Il suo obiettivo è il 72esimo. Ma non lo aggiungerai mai, ti stringerà lo stomaco, ti si annebberà la vista, ti girerà la festa. Effettivamente quello che gli sordini dovrebbero fare, però fanno tutt'altro. In altri giochi ti risucchiano l'energia. In altri giochi ti danneggono e basta più Oh yeah. Uh, in Noyoshi Zainand invece. Uh, Come mi chiamo? Dove sono? Facciamo proprio quello che, hanno de che ha descritto. Okay. Mi sento così strano, perché il mondo continua a girare? Perché le tue parole continuano il... a muoversi? Che se vedete un'antica profezia, chi tocca a stordino? Rimane stordito. nooo, mi sono allenato a questo per essere immune. Com'è possibile? E il terreno diventa come le, le parole di questo tizio. Ah. Cioè, cioè io insomma, insomma, Yoshi da... è ubriaca. Eh sì. Qui sono chiari effetti dell'alcol, gli stordini hanno alcol sulle loro. Questo è il 73 e sì, io sono ninji balze balzeri, balzerini. balzerini. Preparati a combattere, i ninji Che non sono i ninjo, ma sono dei nemici di Wario World, di Wario. No. Anche. anche Mario, Mario Anche, anche. anche. In Mario Bros 2 e. In in spada ti balzerà in testa. Mario lama Super Mario Fresco si nutrirà. E poi quando sarai a terra balzero sulla tua arma. <ride> Mio oh. dio. Io ti balzo in testa. Ah no, è la punta. Va a rifare Balzo lo stesso. Beh. Beh. Alcuni duelli sono facili e veloci, altri invece sono, sono un po' più complessi e altri. <ride> Ho aperto una facciata allora. No, alcune... sono caduto. E ti sei anche frantumato la mandibola. bambino. Chissà che più in alto è destinato a cadere con un tonto. Eh, appunto. Ha appena descritto che cosa ha fatto lui, quando scusa. Ci... L'ho fatto volare via. Il... E poi, boh, sotto le scale e mi ha il gradino. Salve! 74. Una nuova sfida si profila all'orizzonte. Vado Sono fungo bronzeo. Oh. Inarrestabile, guardiamo il 74esimo totale. Fungo. sedevole mi sono allenato per decenni per apprendere una tecnica segreta. La tecnica del Gumba No, il Gumba Cioè, il Gumba. il Gumba. resistente al fuoco ok wow muore ah, yeah. wow. perfetto Perfetto. mi hai schiacciato se solo mi chiamassi fungo d'acciaio la tecnica del fungo fungino non è bastata a sconfiggere e ora finalmente l'ultimo tipo estivo di questo livello Boss di fine. Si, arrivato al boss? Sì, quello si chiama fungo bronzeo. Cioè no. l'ho sentito, sentito. Era il fungo igneo. La, la, tecnica, la tecnica del fungo. fungo igneo. Vabbè, ma mai si in... chiama bronzo. Ok, quindi. eccolo lì. Si è di fronte al 75 portale e al suo guardiano l'attitudine tempestoso, cioè l'attitudine boss di New Supernova e Bros di S. Mondo ah, 7. Se, mondo 7 hai fatto è molta un strada non posso opzionale, molti di voi non lo conosceranno probabilmente io ho completato al 100% eppure io cioè hai io... fatto molta strada ho io... fatto io... molte battaglie complimenti ma ora è una violentissima tempesta sta per abbattersi giù non c'è posto dove tu possa trovare riparo boom cioè io sono solo arrivato al mondo 7 okay. ok questa potrebbe essere una lotta abbastanza forte Ah, lui è come il... quel tizio. Eh sì, non è il peso, flippa. Non sì, ma Cosa? flippa e non allunga una... la... la spada. Ah. Oh, ma dai. No, fa... fa 8 danni. Ah, dovrebbe avere un sacco di vita. Ah. Che un raggio fine, Un raggio di sole. Deve avere Un raggio di sole ha squalciato le mm se sei sopravvissuto alla, alla tempesta, sei degno del rispetto, che il sole accompagni il tuo cammino da in più. E ora arriviamo al 6-4. oh yeah, pausa Ma scusa, come ci, come ci si sente a, ad avere il mondo diviso in quattro? Livello 6 Ok, allora mi curo. Terza e ultima panotella, spero. Ah! <ride> wow. Potevo aspettare anche uccidere questo e facciamo le veloce. Lento il mio passo, affilate le mie punte. Sono guardiano 76, cupistrice vagante, cupistrice. Nato da una nuvola, eh, effettivamente. Vago in solitudine sulla terra e attacco il ficcanasco. I fica naso. E invece sai che faccio? Io li schiaccio con questi come ninja. Ho capistato un ninja per passare. Ninja. Vabbè, ninja. Dopo averlo cavolo. Dopo aver pagato per aver raggiunto la sconfitta. E io la gola che male. Bowser ti è dove. No. E eh, adesso che mi hai sconfitto dove andrò? Potrò forse tornare sulla mia nuova Chissà se dopo essere caduti si può davvero risalire. Bowser tiene sotto braccio i nemici che ha abbattuto. <ride> se comunque, comunque lui ha detto una cosa. Ehm, si chiede se dopo essere caduti si può risalire. Inteso come dopo che uno muore. Cioè se uno muore può.. Davvero l'ha chiesto. Ha detto.. Eh, si è chiesto da solo. Se, se dopo che uno cade può, può risalire. Mm. Inteso, sì. com inteso come se uno muore può. Ne so, in pure, in no. ok sono andare ai pure oppure ritorno lì comunque è scarso e lui viene dalla nuvola di Dragon Ball si è quello di prima era Goku boh. <ride> Perché allungava il bastone mergo delle profondità del mio dolce sonno per trovare guai in vista io faccio la guardia ma anche il portale del sonno sono rip van smak tutti con le pesce smak perché si chiama Rip? Perché Rip è morto Ran Smack. Resta in peace. Peach. rest in peace. Resta in pesce, Smack. Preparate a soccombere di fronte alle mie mosse speciali. Ora non posso il Scusate se leggo così, ma trovo la guarda pezzi. Se vuoi che lo faccio io. Ma no, tu, tu recentemente è, ti, ti, ti, se vuoi vado, vado è. veloce, se non ci riesco più di la gente ma che c'è? non è vero provo no, zrrrk lo no, no. sconfitta <suss> brucia, cercherò rifugio dalla vergogna nel sogno. e se nel sonno non dovresti arrivare e se la vergogna mette nel senso per sempre conterò i pesci Sono spark, salvami tu dal Spero ecco, mangiava il ma mal, mal di la pure pausa. Gli ho cancellato la faccia, spero che, che si ribasti a, a dormire. Per sempre. Oh, ah. boh. Perché ora non può più respirare senza il naso e la bocca. Visto che il naso non c'è Se cammini distrattamente in, in fondo alle scale della vita, qualcuno ti salterà sopra. Scusa, sono un maleducatore, sono salto in alto. Cioè la mossa di. Luigi in questo gioco oppure uh, il Mario e Luigi Superstar Saga che c'è una mossa, fratelli. Che sì, salta in alto. Non, non può semplicemente parlare del salto e basta. Così. Sono sempre saltato sopra chiunque, mi abbia affrontato. Sono saltato sopra una 100.000 volte. E mi alimenterò del tuo dolore. Siete. si sì, sì, siete tutti bravi a parlare però poi Guarda. Siete tutti Guarda. bravi a morire. Uh, wow, oh, che bravo, hai visto molto bene? Wow, ho perso perché ho scelto male il tempo. Mi arrendo, si, sì, si. Sì. Saltare sui nemici senza mai sbagliare è difficile di cosa. Sono. Certo, come no? no. Intanto, Bowser lo fa ogni giorno. Bowser salta su sulle persone. Ciao, nonna, come stai? <ride> e la schiaccia. <ride> e quindi ha una famiglia Bowser? No. No, veramente Bowser è così stupido che non se la ricorda. per questo ho schiacciato il suo. No, no, no. Gli no. no. occhi inganno, vero? Sono un percorso alternativo, al guardiano il 709 scopo. -70. Oh mio Dio, siamo quasi alla fine. C'è chi mi guarda sì, sì. senza vedermi e scopri che sono. e chi mi scopre cosa Se mi piaci, i tuoi auto ti aiuto a raggiungere il tuo obiettivo più velocemente. Ma se non, se non mi piaci ti sarà ostacolo? Che peccato, tu non mi piace per nulla il tuo verso termina qui comunque lui è l'uscita segreta del gioco che okay, fanno malissimo adesso ok basta, oh. è bravo a salire le scale il mio viaggio è finito neanche andare in faccia a se stesso tutti i percorsi prima o poi carbino. Ma ricordate, i percorsi sono io tra quelle nemici. La sua indole è guerriera, il suo percorso non sarà facile. Ya. Ya. Io! Ya. Yeah. Io! Yeah. Schia yeah. schium! Schia! Basta! Schia, schia! Schia No! Lo so che non fa così! Ma non può fare il triplo salto alla fare che non la via schia, della spalla dura, riservata ai rudi guerrieri, E luce guerriero più rude, i fiorerino spietano, guardiamo da tantissimo <ride> Vabbè ci sono vari fiori nei Mario, nei giochi di Mario, quindi non, non posso darvi un riferimento. Hai paura eh, è l'unico che non chiede, stai ridendo eh Hai paura eh? Allora, allora vedi questo Paura eh, molti hanno chiamato al solutore del mio nono e, e tutti sono stati sconfitti Vabbè era ironico In effetti era... se, se conosci Undertale ti fa un po' paura. Sì, però vedi come cade. Avi pietà di fiorellino spietato. Have mercy! Mercy. mercy. Sì. Date le merci a fiorellino spietato. No, merci, uh, mercy significa fiorino. Lo so, e Quanto anche grazie. E anche il fiorellino è tutto rivolto a Flowey. Insomma, questo, questo qui. Questo boss. Sì, ma lui chiede di ucciderti, non no, di li... Ma lui è un di, di uccidersi, no, non lo so, dire. lo so però è con un riferimento a un Senti, M vai. Anche se Non è un riferimento ad Thunder. Thunder è, è, è molto metta... dopo di questo gioco. Prima sì, è che mi ha tappi Angelo. che mi ha tappi Angelo, la fama di ludo guerriero. Quando no, no, è uscito Thunder? Si sta già in No, bene. Anche è, è uscito nel 2015. nel sì. 2015. Vero, no, no, Uh, salve. I miei bian I bianchissimi denti ti danno il benvenuto. Sono denti di nuvola, denti um, Nuvola ancora? No. Tu non capiresti, non colpiresti mai qualcuno che sorride, vero? Certo che non sarebbe di sonore invece, Bowser lo fa. Beh, le nuvole sono sorridente. Dovrei, dovrei subire alcune, ma mica sorrido. Cioè, cioè, non sono se sì. Non so così, ma mica sorrido. Non dovrei subire massivamente i miei attacchi. Cioè, dovrei. Sì, sorrino, va bene, me... vado! Basta riprendere le posizioni. Dovrei subire passivamente un mio attacco, capito? Non contrattaccare Va ah, bene, attaccherò solamente. Buono! Eh, non puoi usare il protezio, quindi oh. oh. io Dio, Non so controattaccare, ma so protezio per attaccare. Non si usa il protezio per attaccare. Fammi. Ma per difendersi? No. Eh. Ah, è vero, c'ha la spina! Racco. Non so cosa sia. Non è mio. <ride> Come hai potuto? Sì. No, no, Appunto, non no, non è un Pokémon, è un Rakhino. Appunto, è un Pokémon. Non riesco a credere sì. che tu l'abbia colpito. Hai visto che, che sorridevo, lo stai sorridendo. Dirà tutti i guerrieri che ne ho. 600 sì. ore. Non sa risorridere no, un tipo stile. Mangia la panno al tallo. No. Mangia! Sono palottolo bull, ecco. Prima c'era palottolo pill, ora c'è palottolo bull. Che bull significa ora, non sopporto i colori brillanti. Non traverse la otta, eh? E pill. Pill, pill, va. Vorrei rit Vorrei ritirarmi a pascolare in natura, senti. Ma i colori brillanti mi la Perché deve essere tutto così brillante? Lo sopporto. Io sopporto solo colori spenti. Non so scherzare scherzando, colori spenti sono il futuro. Sono i, I tuoi vestiti brillanti. Vestiti. Ah, anche le catene che ha ai polsi. e ha la... Non sono affatto brillanti. Belli, sì, sì, sì. Non a sparire è, parte sparire. Carica, carica. Ho scoperto tutto. Sto dicendo pause perché... Perché veramente è, è nudo. Ha fatto la multa ha fatto la poco tempo fa. Ho fatto celecca! Ho visto, la, ho visto il rosso. E ci ho affuscato la mente. mi hai sopraffatto. Ma non vivrò mai in un mondo di colori così brillanti, troppo la bambina. Mi dicessi dicendo che ha visto i tizio i tizio lì del 2-2, il rosso, quello del ponte. Ho visto rosso, quella volta che hai detto... Io che... smetterò mai di sfogare la mia frustrazione su quello che è in questo mondo. sbrigati lo fai come me... Zeprigati. Capow. La terra, <ride> la tre... la terra la trema con violenza. Un passo di blocco, capow. Blocco, Pax ogni pazzo di blocco paio. quattro lati, quattro angoli sono tutto quello che mi, devo, mi serve per fare capo la mia sis, sismica potenza di si a sprofondare qui davanti allo 83 e si può ok come sconfiggere la È Vai addosso ok via non sconfiggere okay. è da pazzi criminali. è da pazzi di di blocco pari ma ah, capo un nuovo sì. Il più film termine, anche un terremoto ti potrebbe smuovere Se fa questo scommetto che sconvolgerà il duello dei 100. cento dalle fomore in effetti bowser non muove tanto il si bruciato il sedere così vediamo quanto fa capo 1. <ride> lo fa visto che è salta dal dolore poi cade e le rompe tutto Uh, no. Preparati a bruciare, sono fiore fiamme giante. No, no, no. Ah, il fiore di fuoco, giusto. Le mie lamme bruciano, i miei pugni bruciano. Brucia anche la. Brucia anche la mia pancia, le mie cavelle e la mia pancia. Il fuoco che brucia dentro di me non si può spegnere. Aiutami, ti prego. Io <ride> lo devo usare contro i nemici. Preparati a sfuggire, assaggiare. Il, il, potere, il potere di fuoco qui alzando 13 alzando 14 brucia brucia e allora brucia anche tu brucia brucia brucia Bruciano tutti Se è bruciato si è estinto hai estinto le fiamme cardiache o non fiore fiabe fiore di fuoco Non provare ad accenderlo? Questo mi sa che sarà il video più lungo che abbiamo mai fatto. Forse mi ha di che però ha detto passare. Quello di svolta di il... mi Cioè, di qua? Que quello di svolta qua, no? di qua? No. Li qua? No. Sono... Sol. Eh, ce ne sono. Smithithith mi ha raffreddato quando ho guardato il 35°N. Meglio. Anche se sono altro dato su di un quello ho dato su Ora compatilo non ha potuto avere l'invalidità aspetta no, ti, ti ti riscaldo io Sniff! Com comunque lo sniffit è un nemico di Pepe no, anche di, ma di Mario è non, è sì. Yo, oh, sniff, non è vero va bene io ci sai da papà lo sconfito fatto passare la frittura. non è vero però poi il mio nome sarà il sì, sniffit guarito dalla freddora mm. ok così non avrai più la frittura No, è vero. Sei morto. Visto che ti ho bruciato tutti i set della sale e polmoni. <ride> Comunque <ride> i piccoli non appariranno mai più. E è vero. Visto che allora è l'ultimo. è stella 86, porta Angel, che forse è stella che è in balza. Super stella. L'hai trovato? Peccato, che non riuscirà neppure a toccarlo. È in balzo senza sosta. Nessuno riuscirà. Nessuno mi può prendere a far fine alla Io sono e' invincibile! Effettivamente, non c'è pastella, per però... Con protezione si vince tutto. E il protezione si vince... Ho perso l'invincibilità. <ride> Ho preso l'invincibilità! Ehi, hey, che succede? Ogni combatto di solito senza la musica non ha più La velocità di quella musica mi si a ribaltare sempre più in alto. No, oh, non la sento più. L'hai rubata, accidenti a te. E ora Bowser sempre si... E poi vado dallo psicologo perché è impazzito. Dogliersemi questa musica oh. Ma non è che eh, Quella que... è? è quella di Mario Kart Eh, no, non è Mario Kraft. Que... è quella di Mario 64. Non mi interessa, ok? Hai fatto molto strada, devi essere forte. Il i tuoi colpi saranno inutili contro un cappello di ferro, il cappello di metallo che sta nel mare sostanziato. La mia risata metallica ah, ah, ah, ah, accompagnerà la tua fuga, questa è la tua figlia. Preparati a una lotta dura come il ferro. O come la pancia di Bowser. È lento, lo posso prendere con fronte. Ecco. Clon. Um, mi hai suonato come una campana di bronzo. Sono affondato come una nave di ghiza. Attendrò qui sul fondo di questo cielo in vero. Ruccello dopo. Proprio. Signore eh, direi. Un... Guarda che aiuto io, ti fondo così. Muoviti, è diventato già il nostro più, video più lungo. E allora. La prima parte di video sarà durata tipo mezz'ora. Questo, questo. questo video nuovo dura un'ora un precisa. Ok, okay. Grumbo, sono pancia di Yub. Yub sarebbe eh, lo shrub, lo Yoshi Shrub di mare Luigi Fratelli nel tempo. Cioè, che si chiama anche Yub, affamato guardiano. E comunque si andava nella pancia di Yub eh, in quel gioco. Sì. Mangia tutto, molti si sono presentati al mio cospetto e li ho divorati tutti. <ride> oh, oh, oh. Le tue ore sono succulente. spero. Sono, sono succulente? Spero non siano piatti in sili. no. <tus> <tus> Non serve tanto grasso. No, mangio io. Ti faccio a rabbia di troppo. No babà. Ah, così osi avere tanta vita. Vedi, ti tiro il braccio. Pa è passata la fame. Solo se visto solo. Ho assaggiato eh. la sconfitta, il suo sapore non mi piace per nulla. Guarda, ti assicuro una cosa, non succederà più. Vatemi prima che mi torna a fare, sarebbe già un bamburino. Mangia questa. Lui. Oppure proteggi. Oppure Bonzito, tanto è un miseria. Ed eh, è un insetto. Eh. Effettivamente dopo aver finito il gioco l'unico modo per trovare i segreti è quando si tu Perché? E perché se no come fai? Tipo quella scala lì per la sella se cucina Come si faccia senza la cosa? Ah ecco! In frontate Cupalla Di frontate Cupalla ovale, protettore dell'89esimo Cupalla? Vabbè, comunque. <ride> una palla di cupa se lo penso. Copa. Presto Grazie. Verrò, verrò la carica contro di te, ma non preoccuparti, è gratis È grafico di. Sempre impossibile, non so, una carica gratuita, incredibile. Per me il piacere di aiutare, è la migliore ricompensa possibile. Preparati. Round 8-9. Round 9-9. Sono scaricato. Se solo fossi riuscito a caricare avrei guadagnato di più di questa persona. Vergogna, bente! Porta, Paolo. Dai che siamo al novantesimo. Chi c'è? "Salva. Tu vuoi salire in alto? Non lo farai a spese di vita rampicante. Le vite, rampi vite rampicanti che ci sono nei giochi Mario. Per me si va all'eterno nonceco. Ma tu non lo vedrai mai. Non passerai dal novantesimo. L'eterno cielo. Vabbè, vedrai piattaforme nuvole in alto nel cielo. E ti chiederai come raggiungerlo. Io so come si fa, usare Luigi, ma non te lo rivelerò mai, la sua ascesa vince qui. Comunque si, sì, a round 90 ci si ferma perché a Tombo la serio fino Boom! <ride> a noi punti vita! Sì! Sono appassito! Avevo capito solo impazzito. Pure lui è appassito. Vabbè. È scalato molti nemici fino ad ora, ma io non so. Non so che è una scala che lo per salire Non so cosa ci sia su qualsiasi cosa sia abile e pure perchè è hanno avuto il nome di vedere vabbè visto che si è appassito di rincerto così la finiamo Perché sono tutti fissati con le bianche col fuoco, col sudore <ride> salve io difendo il volto portale sono quiz mille mi le domande. Che chi costruisce i come si fa a mettere una moneta in un blocco? Qual è il segreto per saltare i testa ai nemici? Cosa protegge? Il riferimento cali, è fuoco? a Paper Mario, il tizio che fa i quiz. Ok. Dove finiscono i buchi senza fine? Le tutele idraulico, vanno ancora di moda? Pensalo risposte mentre la la mia potenza. Allora vediamo. Eh, co I condotti, i tubi, no? non lo so, li costruisce cane. Eh, no, no, no, le monete le... che le mette nei blocchi no, no, no, no, e... I Goomba no, no, te... no. che li usano come salva da Mario. No. Cosa come? Dove G? Aspetta, sono troppe domande, dammi se. Scusa, Bowser, Bowser mette in gun. No, no, Allora, i gel mettete in un Ah, visto che nel primo Super Mario una copertina nel retro nella scheda. Sì, c'è nel retro. Vabbè, nel biglietto. C'è scritto che i blocchi mattori sono. sono dei. sono i Todd che sono. Ma non Bowser. Quindi le monete sono l'anima dei Todd. Ecco, nessuno le mette qui dentro, sono semplicemente tod. Finalmente mi hai trovato, sono piante che cammina. Le piante che stanno in alcuni Super Mario New Super Mario Bros recenti. Le piante, piante. Che cammina 92esimo. In pochi mi hanno visto, sono originario del mondo 7. Sono allievo del maestro, il grande pianta che cammina. Lui sputava la fuori. Io sputo via, e la sputo su Non mi Grazie. No, io sono il tuo maestro! Buah. Io ti sputo il fondo perciò. Ah, usi saltarmi pure. E io tipo di protezione. Pss! Eh, vedi pure lui, pss! Ha sputato solo mia tecnica. Il mio maestro sputerebbe rabbia. Sputerebbe di rabbia se non fosse qui, Sputerebbe parole pesanti. Farebbe... No, non l'ho letto. Dai, ci sono quasi. riuscirà Francesco a non usare un compagno tela? Forse è no. Non possiamo dividere questo video in più parti? No, mi dispiace. Congratulazioni per aver ricevuto il 93 esimo sei formidabile. Ma ora io storti in faccia porro fino alla tua serie di vittorie. Succhierò tutta l'energia, la tua energia. Mi attaccherò a te senza pietra. Vabbè, comunque, stordino Ti mangerò il cappello. Cappello? Il mio cerpolio, intendi? Ti morterò la fronte. Dai, mangiare la tua anima. Ah, è vero, non la colpito. Spero solo che. Sì, mi ma lui ci attacchi da vecchio. Spero che. Spero solo che.. Tu... Allora faccio la voce da vecchio piccolo. Spero solo che tu non abbia attacchi qualche malattia strana. La sua faccia è pronta, allora <ride> combattiamo! <ride> sì, è strano, protezzi. <ride> no. No. No, no, no! Quanto cavolo è veloce! Vabbè, tanto. Evviva! Si è ucciso da solo! Ho perso la faccia! Oh mio Che cosa! Sono in pensione! Qualcuno mi aiuti. Mi ha sconfitto, è incredibile! Qual è il tuo segreto? Devo, Devo sapere. Ok, si, sì, pagliatella. Spero. Spero solo che sia l'ultima, Dovrei risparmiare un po' per venderle. Se no devi eh. uccidere quel che si chiamante di Non si può. Spawnerà solo una volta. Uh, Questo è il 94 che siamo portati. La fine è vicino. Deve affrontare lo sfavillante guerriero che risponde al nome di Lama brillante non ti per sfidate la tua sarà una fine onorevole non c'è nessun riferimento a questo ok aspetta che switcha e... <ride> che schifo! <ride> che scarso ho perso la brillantezza questo l'ho imparato avrei potuto farlo con tutti gli stifizi wow. mi chiedo di fronte a te a cuore, devo gettarvi via il mio brillanterno. Dammi a me per piacere bello non merito di portarlo perché sei tu quanto più brillante eh appunto dammi puoi proprio perché sono più brillanti di tre danni così Bowser puntuto ora non puoi saltare in testa Bowser veramente non potevi già farlo visto che ha già le corna e quando combatti Bowser ti danni Sì ma questi nemici possono farlo Tanuki! ok Tanuki già il Tanuky selvaggio ululato di manto del proncione terrorizza anche nemici ah non è, non si chiama Tanuki vabbè comunque si è riferimento alla tutta la proncione cioè se io. il soffice come la rana Com'è che duro. si chiama allora? Si chiama uh, manto di procione Va La copia ah, no, protegge no. il 95 portale. Chi affronterà l'animale per uso la tua statua. Ecco. Il, il tanuki è.. Fa la... riferimento. Taluki! Il tanuki è la appunto la tua procione. Oh, oh mio violentissimo! E anche stupido. Il mio manto si è staccato. Oh. Che baffo. Il procione è un animale raro. Devi vedere il penultimo. è ancora più rara, lo so, è la vita. La vittoria contro di esso. Voi te la non ma è facile domare la bestia però. Scusate l'interruzione. Mi stavo. stavo tossendo un po' e non era piacevole. C'ho <coughs> la gola. C'ho proprio, proprio la gola a pezzi, aiuto. Essere in fame, gli al di fronte al 96esimo può fare. Sono mie di monete lo spiegato. Monete? Eh? Il tempo libero, le loro spezia, l'altro passato a poltrire, ora non ti godrai più nulla. Ti, roba ti, metterò subito, ti metterò subito a cercare monete perché non c'era la polvere della strada, ora non il duro di ostia. E me ne sarò straviato sul divano a godere dei frutti del sudore della tua fronte. Vedi il sudore ancora. È il momento di mietere la tua arma. Marco si è steso perché si è annoia. Sì, sì, sì, sì. Ah no, scopo Lin Jack, Lin, mi, Minjam, Lin mi Giovanni come si chiama. Poi puoi vedere. I don't care. Dovrei puntare il telecomando finché lo punto, quelli mi uccidono. E è colpa mia se ho perso. Che si certo si... che no, ho bisogno di sì. un vecchio pensionamento migliore, di altri pensi. Non c'è nessuno disposto a lavorare 16 ore al giorno al minimo sindacale? Ehm um, forse. Mario. No, Mario. Mario ha già. Mario è ricco sfondato, Mario non lavora. Mario come lavoro? Salva la principessa. E conta la strada ha ruba tutte le monete che, che regra ad offre. <ride> Guarda, il cielo schianto, sono PG. Il PG è un nemico non... nei pei. Pe... Mario Luigi. Ma no, è anche in... in Mario Bros 2. Vabbè. Ed è uno spirito in Super Mario adesso. Vabbè, gli spiriti. Non erano ancora usciti. Grazie, non è riferita a quello. Sì, lo so, non è stato so così importante che c'è pure uno spirito. Sull'alito del vento, guardiamo il 97esimo. Ah, vabbè. Uno. Il cielo non ha padroni e io veleggio sulle ali dei suoi capricci. Il mio corpo è davanti a te, ma il mio spirito guerriero vuole un altro al cielo. Mi dugio come un bimbo, fino a quando non arriva il tempo della maturità e poi scendo il picchiato la mia coperta volante avvolgerà il tuo corpo caduto per l'eternità no, no, non uh, è Goku non è un qualcosa lui è quello più forte mi sa che è no c'è anche Luigi Sì, mi sa che uno si non c'è la versione oscura no? Sì, c'è certo. Ah oh si, sì, eh, non è quello più forte. Sì, vabbè. Sono caduto la nuvola Com'è che Zagone? Hai imparato a combattere da un grande maestro, non c'è dubbio. Bowser è il maestro di Bowser. Non ti guardi cadono i priorizzati dal, dal mio ritmo a ondeggiare, ma non lo. No. La coperta volante deve essere.. Dove doveva essere il tuo sudario. Basta questo sudore, avete, avete, avete scocciato. Invece sarà il tuo drappo della vittoria. Sì, sì. Vai, Bowser, questa è gente strana. Guarda! Salve! Tu batti la fiacca! Senza il murino non tollerà! La tua preghilizia, nuvolino è il nemico. Nuvolino è un nemico. Qui alla ti impartirò una lezione importantissima. Una nuova, una nuova tecnica di lotta? una nostra segreta? No! La tua preghizia ti impedirebbe di impararla. ti insegnerò tutto importante, l'umiltà. Faccio vedere io, chi è, chi è umile. Il tuo cadavere! Vedi un po' che se devo combattere contro i string. Siete tutti degli Mi ringrazi mm. così. Sì. Mm. Sì. Mm. Sei giovane, batti la fiacca e non aprezzo il valore della lezione del senso Non fa niente, sarà la prossima sfida di insegnarti di mm. in Cioè, quella con il baffone baffuto baffissimo. No, non è vero che è tanto baffuto. Ha, ha dei baffi normalissimi. Come, come gli altri adesso. Mm. Guarda. Ah non si ce ne ha più forti di quello di prima. Che c'entra? Ce n'era uno con i baffini di Luigi, però 10 volte. Eh? Sono il labirinto del centro delle ecco, quello che è quello che ho sper sperienziato io. Distruttore delle speranze, calpestatore di sogni. Gra bravo, infatti. Battere contro di me è come combattere contro 10 terrificanti guerrieri, lo Molti mi hanno non affrontato. Tanti, non tanti sono terrificanti. Molti mi hanno affrontato. Piccoletti Tutti hanno lasciato questo posto con le orecchie basse. E che sono tutti dei cani quelli che ti hanno affrontato. O orecchie basta. Eh, tutti, solo i cani hanno bastano le orecchie, forse. Quelli che mi sfidano qui al 99esimo portale hanno molto da perdere quando perdono piangono lacrime dolci dolci io le bevo snort un altro snort no, no. ma c'è la dolore di insieme questo è noioso ok mettiamo un po' di fuoco allora questa ha 60 pv ah. quanto danno? va bene quanto danno? nooo le mie madre. Là. Le mie amare lacrime inongano la terra. Spero che ci ti scivoli. Che tu scivoli su di esse indietro fino al primo tipo di stile. Non succederà mai, anche se fosse mi farebbe il passare. Scusa, uh, mangia un po'. No. Mangia un po', figliolo, questa è la tua ultima battaglia. No. E siamo pronti. Bowser sale sul rito. Eccolo qui. Eccoci qui finalmente, questo è il posto che cerchi. Il centesimo portale. Sono boss finale. Il più grande dei TPST. No, in realtà sei grande come gli altri ciccioli Il mio dovere è il boss no, finale. È più grande. È grande quanto gli altri non è vero, ciccioli. Sì, non è più grande. Sono alti quanto Bowser i Ciccioli. Non è vero. E vatti a vedere il video allora. Poi, e poi mi darai ragione. Il mio dovere è il boss finale è ridere in faccia alle tue vale speranze di vittoria. Sfidante, combattiamo! Ehi, essere patetico, preparate la sconfitta. Raul Cento, lotta! Ti avevo detto di curarti. Non preoccupare, appena arriva. Colpisci sei volte e muori. Ecco. un gioco un Se mi colpisci e stata... stata... okay. no, se c'è... il fuoco più forte no vai. è? c'è lui quello più forte finiscila! Vuoi venire qua! no, spam! Okay, no. non è che lui copera la tua armi? sta okay. cercando a miracolare oddio <ride> però mi faccio un sacco di danni bravo, rotola verso di me è così stupido, lui mi sa che c'ha 100 punti sì. sì. tre titoli di E evviva come sono andato? erano anni che non okay, dopo mai visto explain... ma l'ultima battuta mi preoccupava temevo non fosse degna del boss finale no, ecco, lo sapevo avrei potuto dire qualcosa come e così finito il mondo ma temo che fosse un po' esagerato Basta chiacchierare, restivo ti aspetta, vai. Addio. Hai visto, hai visto Lightbox? Non lo fa più, però... <ride> <ride> Tanto per fare un po' di casino. L'ho preso perché... Ah. Oh, bene. Sfidante, la, sfidante la tua maestria in combattimento e ci ha lasciato il boccadetto. Non pensavo che avresti vinto tutto quel combattere. Ti sarei ceduto dentro e no, la voglia. Mi sto divagando. Io non tengo sempre la parola. Avrei il mio tesoro più prezioso. Se la casa di bella, Spiu, Mini Yoshi, Ombrezza, Cannone, Squeak, Iron Questi sono i compagni potenti della canzone. Sì, sì. Bene, vedi. Senti la canzone. Sì, sono ancora normale in questo posto. Vai. Invece c'era quella del combattimento. Bene vedi ti volevo cedere il nostro cuore puro Però è sparito Lo preso io A suo posto ti donerò questi altri tesori La mia carità non conosce comunque Bene il torneo è finito È uno spettacolo assolutamente entusiasmante Se un giorno ti ritroverai a passare il mio qui Torno a farmi io. Organizzerò un altro torneo Arrivederci Ecco Maledetta tutti tutti. E finalmente, finiamo. Dopo un'ora e tipo livello. Quanta? Due ore dura sto video. Savai sì, tuoi progress si. Sì. Nel prossimo. Aspetta. Ok, allora, nella prossima parte di Super baby Mario. Aspetta, cosa dobbiamo fare? Faremo l'avenito di certo livelli di svolta di qua. No, Dema per il tesoro. Bene. Chi te le vendeva? Un tizio di svolta di qua. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Ciao. E ancora scoperto. Alla prossima parte. Ciao. Okay. Ciao.